Ciao a tutti, sono Olivia. Oggi facciamo insieme una borsa portaoggetti. Questa borsa si può cucire molto rapidamente ed è molto carina. Grazie ai suoi manici potete facilmente portarla con voi quando andate ad incontrare le vostre amiche per fare un bel pomeriggio di cucito insieme. La particolarità di questa borsa sono i suoi tre occhielli. Alla fine del lavoro la borsa sarà lunga 29 cm, larga 19 e alta 20 il margine di ricuscitura è di 1 cm già incluso nel cartamodello. Cosa serve? Un tessuto esterno, solido, un tessuto interno, 1,70 m di nastro di cotone, eventualmente un'imbottitura, un po' di freseline, una scelmiera, occhielli automatici e naturalmente anche il tessuto per le tasche interne. Cominciamo a tagliare sia il tessuto esterno che quello interno. E se serve anche l'imbottitura. Orientatevi in base al mio catamodello. Ovviamente potete anche ingrandire o ridurre il catamodello. L'importante però è che i bordi laterali abbiano sempre la stessa dimensione, in questo caso 21 cm. Successivamente tagliamo le tasche interne. Io le ho tagliate con lo stesso tessuto dell'interno della borsa, ma potete usare anche un altro tessuto. E con gli avanzi del tessuto esterno potete ora tagliare anche la tasca esterna. A questo punto attacchiamo l'imbottitura al tessuto esterno. Se è l'imbottitura autoadesiva potete attaccarla stirandola. Se non avete un'imbottitura autoadessiva per attaccarla, potete usare anche una cola spray per tessuti. Per prima cosa cuciamo la tasca esterna. Tagliate la scenniera della lunghezza giusta, in questo caso 21 cm. Fissate la lampo con alcuni punti a circa un cm prima della fine. Separate il centimetro sporgente ed eliminate i dentini in eccesso tirandoli con una pinza. Per essere sicuri che la scieniera non si sfilacci, potete fissare la sua parte finale con un punto a zigzag. Per fare in modo che la tasca sia ben rifinita sia all'esterno che all'interno, giro mezzo centimetro di margine di cucitura verso l'esterno in tutti e due i pezzi. Lo stiriamo e infine fissiamolo con una cucitura dritta. Naturalmente potete anche evitare questa cosa e fare semplicemente un punto a zigzag. A questo punto mettiamo la scegliera dritto su dritto al bordo superiore della tasca e cuciamo lungo questo bordo con un piedino per lampo. Appoggiato ora la parte superiore della tasca sull'altra parte della scegliera e fate un'altra cucitura, sempre con il piedino da lampo. Infine fate delle impunture su entrambi i lati della ceniera. Ora prendete la tasca e ripiegate sui lati e sotto 0,7 cm di immagine verso l'interno della tasca. Per questa operazione potete aiutarvi con il ferro da stiro spruzzando un po' di acqua sul tessuto in modo che si fissi meglio. Adesso andiamo a posizionare la tasca al centro di una delle parti più grandi del tessuto esterno. Assicuratevi però di mettere la tasca nel verso giusto. L'apertura deve essere sempre rivolta verso l'alto. La tasca deve essere fissata con due cusciture. La prima ad un millimetro dal bordo e la seconda ad 8 millimetri. In questo modo il budget rimane tra le due cusciture e la tasca sarà ben rifinita sia all'esterno che all'interno. A questo punto iniziamo a fare le tasche interne. Inizialmente piegate a metà il tessuto per le tasche interne in modo che il dritto si trova all'esterno. Stiriamolo e apriamolo di nuovo. Adesso stiriamo una striscia di adessivo tipo fliseline direttamente sul rovescio lungo la piega. Questo serve per rinforzare il tessuto in modo che non si rompa quando in seguito fisseremo gli automatici o gli occhielli. A questo punto pieghiamo il tessuto delle tasche interno dritto su dritto e facciamo una cucitura al fondo della tasca, praticamente sulla parte rovescio. Giriamo adesso le tre tasche sul dritto e fissiamo il bordo superiore con una cuscitura decorativa che sarebbe là dove precedentemente abbiamo attaccato la brisellina. Adesso appoggiamo la prima tasca sull'interno della fodera. Tagliate i bordi sporgenti se ci sono e fissate il fondo della tasca con una doppia cucitura. Fate anche un'impuntura laterale a mezzo centimetro dal bordo semplicemente per fissare la tasca in modo che non scivoli quando in seguito cucite tutto insieme. Facciamo la stessa cosa con le altre due tasche. Ora si presentano così. A questo punto potete dividere le tasche con delle cusciture intermedie. Se volete mettere gli automatici dovete farlo ora. Per rinforzare il tessuto interno dove metterete gli automatici conviene attaccare un pezzettino di freseline sul rovescio. Ora abbiamo finalmente preparato tutto e mettiamo adesso i due tessuti dritto su dritto e fissiamolo con le graffette o anche con gli spilli. Cusciamo insieme i quattro lati superiori. Assicuratevi sempre che l'inizio e la fine siano fissati con un punto indietro. Aprite margini di cucitura con l'aiuto di un ferro da stiro. Mancano solo gli angoli. Tiriamo gli angoli interni in modo che entrambi i pezzi di tessuto devono creare una linea retta. È molto importante però che le immagini di cucitura si incontrano perfettamente. Per fare in modo che i tessuti non si spostano durante la cucitura, iniziamo sempre al centro, esattamente dove si incontrano le due cuciture, o meglio ancora un centimetro oltre il centro. Cuscite prima il tessuto esterno e poi quello interno. Quando cuscite il tessuto interno ricordatevi di lasciare un'apertura abbastanza grande su un lato per poter girare la borsa in seguito. A questo punto finalmente possiamo girare la borsa attraverso l'apertura e vedere il suo aspetto. Ora chiudiamo l'apertura con un punto a mano o con la macchina da cuscire. Adesso la borsa porta oggetti è quasi finita. Fissate il bordo superiore con le graffette. E' cuscito tutto intorno per rifinire tutto. Se volete ora potete mettere anche gli occhiali. L'ultima cosa che manca sono il bordo decorativo e i manici. Per fissare il nastro cominciamo lateralmente e iniziamo a cucirlo lungo il bordo superiore fino alla tasca davanti. E poi torniamo indietro cucendo il suo bordo inferiore. Per le maniglie lasciamo libero da cusciture 44 cm del nastro e continuiamo a cucire dall'altra parte. Dall'altra parte della tasca facciamo la stessa cosa. Quando con la cuscitura arrivate al punto dove avete iniziato ripiegate il nastro un centimetro verso l'interno e fissate tutto con una cuscitura. E infine fissiamo i manici con una cuscitura decorativa. E abbiamo finito. Spero che vi siate divertiti a cucire e vi piace il vostro oggetti.